per tutto il mondo prima l'Abruzzo ha delle particolarità ha delle unicità facciamo la ricerca dei grandi pastorali grandi contadini e non a caso stasera ne canteremo qualcuna di quelle ricercate, tra i pastori anche, oppure canzoni relative alla pastorizia che abbiamo trovato, che abbiamo eh, diciamo, elaborato negli anni, rielaborato. Queste sono canzoni che si cantavano solo a voce, solo, solo in coro, per cui noi quello che ci mettiamo è l'arrangiamento strumento principe della tradizione, diciamo, eh? principe è la zampogna che poi è stata sostituita dall'organetto, l'abbiamo tutti e due, quindi le voci, zampogna, strumento e poi ci accompagniamo con gli strumenti che, abbiamo, che, abbiamo, che ogni tanto accostiamo perché logicamente, essendo musicisti, abbiamo anche il gusto di, di rifare.